Buonasera, eh, grazie mille per l'invito perché secondo me eh, questo tipo di eh, incontri, conferenze eh, sia per, per la sinistra anche per il Mediterraneo, per popoli che come noi ancora lottando per la nostra libertà e diritti Abastanza importante perché secondo noi, se sia in Europa sia in Medio Oriente, paesi arabi, se gestiscono tutti quelli paesi sinistra, eh, vuol dire che per avere diritti, per eh, lottare contro eh, fascismo, anche militarismo, è di più facile. Però purtroppo oggi eh, sia in Medio Oriente, Medio Terraneo, anche purtroppo negli eh, ultimi anni in Europa parlare sulla democrazia, i diritti, è abbastanza difficile. Eh, prima degli anni 90, per esempio, c'era eh, la democrazia occidentale, Almeno per i migrati, per tanti altri popoli che lottavano per autodeterminazione. però negli ultimi anni, purtroppo, eh, anche paesi occidentali sempre lontano da principi fondamentali, la democrazia e i diritti umani. Eh, per quello. Eh, quando Finlandia e Svezia hanno fatto la richiesta per l'ingresso in Nato, eh, per esempio, personalmente, io ho un po' rimasto shock perché cinque anni fa io lavoravo lì, il popolo svedese, anche finlandese, non avevano un'idea per eh, chiedere il Nato per entrare però eh, con eh, eh, la guerra di Ucraina mi sembra una propaganda eh, abbastanza negativa successo in Europa e allora questi popoli anche sentivano eh, senza sicurezza. E' così, adesso hanno deciso di entrare in Nato, però con sacrificio tante principi e anche curdi purtroppo. Eh, perché eh, se ricordate eh, 11 settembre quando è successo quella cosa in America, anche in eh, quello periodo subito hanno preparato una lista terrorismo, eccetera, hanno messo nella lista tutti i movimenti che lottavano per la liberazione, eccetera. Ancora purtroppo questa lista vale anche al Comitato europeo ha preso tutti questi movimenti nella lista eh, Comitato europeo. Per quello, eh, secondo me, eh, la cosa che sinistra può fare in eh, Europa, anche in Mediterraneo, in Medio Oriente, eh, un po'. Eh, anche fare qualche scambio tramite partiti i popoli per esempio eh, abbiamo due tre cose eh, molto concrete: il progetto coalizione di hdp in turchia per questa cosa un bel esempio anche sirisa in grecia è l'ultima elezione che melanchon con coalizione Secondo me è eh, una cosa, una esperienza abbastanza forte. Per quello eh, anche nei prossimi mesi, anni, se quel tipo di incontri continuano, e tramite quelli popoli, tramite quelli partiti anche, secondo me eh, sarà molto bene per ricostruire eh, di diversi movimenti anche andare avanti per gestire il paese perché, finale, purtroppo, la democrazia partecipante che vince, che diventa governo, gestisce il paese. E allora, se è così, anche noi, secondo me, dobbiamo eh, su questa cosa un po' pensare. Per esempio, anni '90, prima volta che abbiamo iniziato creare partiti politici in Turchia non avevamo nemmeno una esperienza che okay, come la lotta liberazione era abbastanza forte però il eh, primo elezione per esempio potevamo avere eh, 18 deputati 40 municipi e così però piano piano eh, abbiamo visto che deve essere viene base dentro società deve creare movimenti e così si può fare una grande alleanza e sicuramente con la ideologia politica, nuove analisi, eh, se non ci sono nuove analisi, una nuova programma, eh, eh, se non si può capire bene obiettivi di capitalismo, che sono eh, il nuovo mondo XXI secolo, come i popoli, cosa abbiamo bisogno, che sistema abbiamo bisogno. Tutte queste cose secondo me se faremo riusciamo anche ad andare avanti, però eh, purtroppo quando discutiamo questa cosa non vuol dire che eh, contro di noi eh, anche c'è un blocco che è abbastanza forte, eh, è sempre... Purtroppo vogliono eliminare, cancellare di più. Per quello, eh, purtroppo, adesso il eh, Mediterraneo è diventato un deposito di armi, tantissime basi militari, tantissime eh, navi, eccetera. Eh, adesso ogni paese vuole, per suo interessi, muovere, fare nuove alleanze. Eh, L'ultimo punto, voglio concludere. Eh, purtroppo questo secolo non c'è di più la politica blocchi, totalmente una eh, politica eh, molto pragmatica, è tutto per interessi, eh, eh, per quella cosa secondo me eh, abbiamo bisogno di una sinistra molto forte e con una ideologia fortissima. Grazie.